Voi siete giornaliste e venite dalla Spagna, vedete delle differenze tra il modo in cui le giornaliste spagnole hanno agito rispetto all'8 marzo e quello che invece è successo in Italia? Sì perché qua non so se esiste, adesso so che no, ma non ho ascoltato un paro tipo un sciopero concreto delle donne giornaliste, in Spagna sì, infatti uno delle più famosi perché ci sono tante aree di giornaliste, non so, me... Dottore, ma infatti le giornaliste sono troppo famose a Spagna per fare questo paro è una cosa che suona tanto soprattutto per me è importante la forma in cui si tratta il tema per esempio delle donne uccise in televisione credo che non è che non si parla qua ma non si parla con la sufficiente importanza come se parla come se fosse un tema di più io vedo il telegiornale se parla tipo una donna di più, una donna di più, secondo me è importante che in ogni notizia dire è una di più, non può essere, basta, è, è sempre ripetere il numero, dobbiamo essere repetitive, essere, essere più pesante ancora perché sennò no non, non facciamo un cazzo. Senti ma rispetto all'anno scorso che c'è stata quella grande manifestazione anche proprio per la presa di parola delle, delle giornaliste, Avete notato dei cambiamenti mh, appunto anche nel mondo della comunicazione? Cioè che effetti ha avuto questa presa di parola? Oppure pochi? Pochi, pochi, pochi, appunto, anche in termini generali c'è ancora tanta lotta da fare. E ho, visto, io ho letto su qualche telegiornale in Spagna che oggi dobbiamo uscire anche per altri motivi, perché non, perché non ha cambiato niente? Perché, non, ha cambiato niente, perché non, non esiste ancora la parità nel lavoro, nel mondo della comunicazione e in tanti altri, quindi non è cambiato nulla. Bisogna Insomma, bisogna insistere. Sì. Va bene.